Salve a tutti, in questo video andiamo a vedere due plugin per me essenziali su qualsiasi browser e in questo momento farò il test su Google Chrome ma funzionano esattamente anche su Firefox e funzionano su Windows, Linux, Mac e io sto usando Linux ma non cambia assolutamente niente. Allora, primo plugin che per me è assolutamente importante è... Ma vi siete mai accorti che ogni sito che aprite vi chiede eh, l'autorizzazione ai cookie banner? Che palle! Allora, io ho trovato il modo per farmi automaticamente accettare solo i cookie tecnici e quindi non vedo più il cookie banner. Allora adesso ho aperto eh, il browser che era già aperto su YouTube e qua in piccolo lo vedete già, adesso ve lo ingrandisco c'è il simboletto di un biscottino perché quel plugin del quale sto parlando è proprio questo plugin qui e si chiama don't care about cookies allora come si fa per installarlo su eh, qualunque motore di ricerca don't care about cookies ok arrivate alla, uh, alla pagina dei risultati di ricerca cliccate sul primo ok praticamente qua non avrete i nuovi ma avrete installa <coughs> potete dirgli installare anche su modalità ad incognito cioè parlo funzionare anche in modalità incognito e praticamente anche semplicemente quando aprite Google, se avete eh, come me la mania di resettare tutto perché volete tutto bello pulito quando chiudete il browser, non vi si aprirà più il banner accetta o rifiuta, ok? Su tutti i siti, allora volendo si può fare così. Allora prendo il plugin, faccio di nuovo da Google Chrome. Ok, l'ho rimosso adesso chiudo il browser e lo riapro libero.it tac non ha rotto tanto le palle ma andiamo per esempio su eh, il fatto quotidiano online eccolo qui che comincia a dire ah, abbiamo a cuore la tua privacy ok col fatto quotidiano ci nota che non sta funzionando il plugin perché l'ho appena elevato allora ricordiamoci il fatto quotidiano non care about cookies ci vado su lo installo uh, aggiunge estensione ok uh, niente di più strano ok um... Fatto, adesso chiudo tutto di nuovo. Allora proviamo di aprire di nuovo il fatto quotidiano. Ah, avete visto, non ha più rotto le palle sui cookie banner, si è arrangiato. E lo fa per tutti i siti che hanno bisogno di cookie banner come opzione l'avvio. Ok, un altro plugin che a me piace tantissimo e è, è aspettate che non faccio fatica a ricordarmi il nome, the great suspender. Eccolo qua. Cosa combina? Adesso tengo il fatto quotidiano aperto e apriamo per esempio YouTube. E per esempio, guardate, mi vado a vedere questo video che Every volta il 6 lap, ok, perché ogni tanto guardo questo Davy 504 che suona il uh, basso, ok, e poi mi apro per esempio uh, questo dove Revolt, mm, non so se è una challenge o una reaction di sempre Dave 504. Okay. Quello che è importante è che sui pc eh, molto poco potenti e per velocizzare le cose, questo plugin preimposta delle mm, click mm, per rendere il browser un po' più veloce e consumare meno RAM. Allora andiamo su eh, le impostazioni così vi faccio vedere le impostazioni che ho utilizzato opzioni ok automatic tab suspension un minuto cioè gli si dice guarda se io non sto utilizzando un tab per un minuto tu in automatico me lo sospendi poi non usate il never suspend pinned tabs poi gli altri gli successivi tre Li mettete tutti gli ultimi due li levate poi automatically can suspend eh, when tab is viewed cioè voi andate a riaprire la tab si auto um, riapre la tab il resto light va benissimo perché le mm, tab eh, sospese saranno un po più chiare non usate lo screen capturing e abilitate gli ultimi tre basta adesso lo vedremo subito che come funziona perché quando io aprirò una tab che ho eh, sospeso si vedrà un'immaginetta in grigetto per pochissimo tempo e poi si apre la, il sito eh, originale, diciamo. Proviamo quel fatto quotidiano. Ecco, avete visto quella immaginetta della tab con la faccina? E la... Perché quella tab era in suspend, quindi meno RAM, meno CPU, e meno utilizzo del browser in pratica. Ecco. Tutte le mie tab eh, sono sospese quindi quando Kids le apro Si no. li aprono dopo hey, una so, that... ok. Praticamente si mette un secondo in più ad aprirsi la tab. Però almeno se ne avete tante aperte. Tutte non sono uh, gli... che occupano memoria ma tutte in sospende dopo un minuto e potete tenerne tante tante tante aperte senza avere il browser che occupa 100 miliardi di giga eh, per niente perché nella realtà l'occhio umano guarda una tab alla volta e è, è anche il nostro cervello quindi questa è la situazione per questo video è tutto